La nuova legge, la 47 e il 22 della Regione Abruzzo, introduce un, un procedimento amministrativo in cui la Regione delega ai Comuni eh, la possibilità, il segmento di procedimento, di procedimento amministrativo di eh, legittimazione, eh, di occupazione delle terre gravate da uso civico. Ehm, è una legge sotto certi aspetti innovativa, innovativa perché... Questa, la, la novità è questa, introduce questa possibilità eh, per i comuni che intendano utilizzare questa eh, delega di attivare appunto la fase amministrativa della legittimazione e quindi l'istanza presentata al comune, l'intero procedimento si svolge davanti al comune che giunge fino al visto finale e poi il comune trasmette alla Regione. La Regione, qui, che rimane competente per il visto finale, però 90 giorni e in caso di inerzia l'istituto del silenzio assenso. Ecco, da questo punto di vista il procedimento amministrativo è strutturato in una maniera che assicura certezza ai cittadini che intendano perseguire questa strada, eh, dall'altra parte ehm, dà le idonee garanzie per la, perché viene sempre applicato l'articolo 9 della legge del 27 e quindi eh, tutti i requisiti previsti dalla legge nazionale e resta il potere di controllo e di vigilanza della regione, quindi vi è un coinvolgimento di tutte le autonomie territoriali, un, un equilibrio eh, di interventi e di posizioni finalizzato a risolvere problemi per chi vive su determinati territori e trovare la soluzione alle proprie questioni.